Allora adesso entro in Team Cuori d'Oro, dovremmo essere già in diretta, vediamo un po' ogni tanto, ok, vedo se si sente, perfetto, si sente tutto bene, mettiamo qua il cellulare, ok, buonasera a tutti, buonasera Gaetano, Ciao Carla, buonasera a te. Ciao Chiara. Oddio, scusa, è eh l'absence della diretta. Ciao Chiara. Tutto bene? Bene. Tutto bene? Benissimo, siamo proprio, proprio vicini di casa, eh? tu al nord e io al sud. Certo, hai visto le tecnologie cosa fanno? Allora, innanzitutto ci presentiamo, eh, Gaetano. Allora, per chi non ci conosce, io sono Chiara Gaggia, vengo da Lecco e sono una business partner, una socio comproprietaria della piattaforma Gigo, una piattaforma che stasera andremo a illustrarvi. Qui con me c'è Gaetano, mio collega, anche lui poi si presenterà, e in tuo onore, guarda Gaetano stasera, <ride> cosa ho messo. Niente, lascio a te il, il compito di presentarti. Evviva! Allora, io eh, appunto sono, sono Gaetano, sono in diretta da Foggia, in Puglia, ho 46 anni, sono un musicista e eh, appunto anch'io eh, sono un business partner e socio comproprietario di questa fantastica azienda che adesso con Chiara andremo a presentare a, a ritmo di rock and roll, direi. Certo, ok, io volevo fare una piccola premessa prima di iniziare. Volevo dire il mio perché io mi sono approcciata a questa piattaforma. Eh, non lo racconto mai, però da quando faccio queste presentazioni con eh, i miei colleghi come te, Gaetano, ognuno di noi ha un perché. Allora, io semplicemente mi sono avvicinata a questa piattaforma perché tre anni fa ho, ho avuto un intervento e ho fatto un intervento e niente, avevo la necessità di prendere l'Omega 3 quindi non sto qua a raccontare tutto io mi sono messa in internet per vendere questo Omega 3 perché avrei avuto uno sconto del 25% sui miei acquisti ma anche perché la cosa mi piaceva perché io sono sempre stata molto attratta dal, dalla tecnologia anni indietro ho sempre cercato di fare quello che poi vedremo questo ottimo lavoro, il lavoro del futuro che è il network marketing e quindi mi sono imbattuta nel mio sponsor, Emanuele, che io volevo venderlo mega lui, lui voleva farmi giustamente capire l'importanza di questa piattaforma e come mi ha presentato questo prodotto che poi andremo a vedere, mi sono buttata e ho scoperto un mondo veramente fantastico, oltre che la possibilità di guadagnare e quindi mettere al sicuro le nostre finanze, c'è poi un mondo tutto dietro, come la conoscenza di altre persone diverse da me, di vario genere, e quindi a crescere sicuramente la mia eh, crescita personale. Il tuo perché? Il mio di perché base. è di base un po' simile al tuo, nel senso che comunque pur facendo un lavoro molto bello, interessante, piacevole, pieno di passione, che è quello appunto del, del musicista, avendo una scuola di musica e quindi facendo il didatta e poi avendo l'opportunità anche di suonare in giro eh, nei live, eh, uno potrebbe dire cosa ti manca di più. Eh, in realtà manca sempre qualcosa, no? quindi eh, c'è l'intento di... Eh, magari intanto anche di voler eh, guardarsi in giro e trovare anche altre, altre opportunità e in realtà in quel, nel periodo in cui mi è arrivata l'opportunità presentata dalla mia sponsor Raffaella non stavo eh, con le antenne alzate eh, ma quando mi si è presentata questa opportunità ho voluto assolutamente approfondire e adesso sono qua a concretizzare anche perché quello che presenteremo eh, spero che dia l'opportunità anche ad altri poi di voler concretizzare sul serio perfetto, ok Gaetano, allora io direi di partire con la presentazione sì. faremo i nostri commenti e poi ci vediamo alla fine nel frattempo saluto Ivan saluto Carmelina saluto Corrado, comunque poi alla fine vediamo se no non andiamo avanti con la presentazione Allora facciamo partire le slide dall'inizio Devo fare la... si vedono Gaetano? No, perché non ho fatto la condivisione. Perfetto, abbiamo fatto le prove fino a, a due minuti fa. Allora, ok, rifaccio partire la presentazione. Adesso si sì, dovrebbero vedere, Gaetano mi dai un feedback? Sì, sì, sì, sì si vedono. Okay. Allora, io e Gaetano stasera siamo qui per trasmettervi delle informazioni per farvi conoscere questa opportunità che è sicuramente un'opportunità del XXI secolo perché riguarda comunque tutto l'evolversi delle tecnologie ma anche delle aziende stesse. Quindi vi faremo eh, conoscere un nuovo modo per dare vita ai vostri progetti e ai vostri sogni e quindi creare una nuova fonte di guadagno con le tecnologie. Noi siamo un gruppo di persone molto affiatate, siamo una comunità che ha comunque deciso quindi di utilizzare le tecnologie per dare concretezza a questi sogni, a questi progetti, ma anche per avere una crescita personale e soprattutto finanziaria. Utilizziamo un modello di business che fattura più dell'industria. E questo dovrebbe colpirvi, perché il network marketing è un'industria che fattura, come vi dicevo prima, più dell'industria del cinema, della musica, del calcio e del videogame. Quindi questa slide ci dovrebbe portare a riflettere, giusto Gaetano? Assolutamente sì. Quindi, il network marketing perché fattura così tanto? Perché si basa sulla semplicità di, di un eh, acquisto di un prodotto, di un servizio, che viene poi condiviso con altre persone perché chi acquista questo prodotto e questo servizio ne è entusiasta e condividendolo con altre persone a loro volta saranno soddisfatti, a loro volta condivideranno e quindi avviene questa duplicazione che è la base quindi del network marketing. E qui sta la sua semplicità, quindi la duplicazione non è altro che un passaparola, professionale, un passaparola intelligente, ed è un metodo di lavoro collaudato. Tu, Gaetano, sul network marketing, su questa passaparola professionale, intelligente, ci vuoi dire qualcosa? <ride> Ma, eh, guarda, eh, prendo il mio lavoro tradizionale, che come dicevo, è quello praticamente di, di, di avere una scuola e quindi avere degli allievi. Perciò ogni giorno va pubblicizzato il eh, va pubblicizzata la scuola vanno pubblicizzati i corsi e quant'altro ma anche più interessante è che all'interno della scuola come faccio il network marketing io? dando la possibilità agli allievi di eh, pubblicizzare la scuola perché sicuramente se stanno già all'interno e seguono i corsi si trovano bene e premiare loro per esempio con magari un buono di due lezioni gratuite qualora portano a, a scuola eh, un allievo nuovo da iscrivere ed è la base effettivamente poi di tante piattaforme che conosciamo, no? Quindi certo. io parlo per la, per la mia situazione, ma la base del network marketing è questo, poi lo facciamo tutti i giorni, basta solo pubblicizzare un buon ristorante dove siamo stati a mangiare con altre persone, solo che in quel caso lo fai gratis, in questo caso eh, nella nostra piattaforma abbiamo anche ulteriori vantaggi. Certo, noi andremo a guadagnare un prodotto che poi vedremo tutti i suoi pregi, e quindi capiremo l'importanza di possedere questo prodotto ma soprattutto la grande occasione la grande opportunità di poterlo guadagnare c'è da dire una cosa sul network marketing che molte aziende a differenza di tante di false credenze il network marketing viene visto un po come un, uno schema un po piramidale no e qui voglio fare una, una piccola nota perché comunque dobbiamo incominciare a pensare e a realizzare che noi già viviamo nei sistemi piramidali perché un lavoro dipendente in un'azienda prevede, il, eh, al vertice c'è il, il proprietario poi c'è l'avvenizzatore delegato poi ci sono i, gli, i quadri, gli impiegati e gli operai ecco, questa è una cosa che io stasera voglio dire perché il network marketing è un lavoro a tutti gli effetti non ci viene regalato niente, ma è un lavoro divertente perché ci mette in contatto con altre persone, noi non facciamo altro che eh, spiegare e, e condividere con altre persone delle informazioni, oltretutto vedrete, utilissime. E quindi ecco la sua semplicità, attraverso un passo a parola come fa anche Gaetano nella sua scuola, noi possiamo amplificare la nostra attività che andremo a creare, generare dei guadagni e sicuramente slegare anche eh, il nostro tempo che è il bene più prezioso. Sia, quindi andremo a conoscere una società che ha adotto un modello di business veramente innovativo e unico al mondo che è stato progettato per darci una sicurezza finanziaria. Quindi tutti coloro che decideranno di utilizzare i servizi e i prodotti nello specifico della nostra piattaforma, aiuteranno a crescere l'azienda, ma aiuteranno a crescere anche se stessi. Il prodotto principale che ci aiuterà a creare questa nostra indipendenza, a raggiungere questa nostra sicurezza finanziaria, ascoltate bene, è l'oro fisico 24 carati. In, questo, in questi giorni ci sono vari servizi, vari articoli che parlano dell'importanza dell'oro perché mai come in questo periodo l'oro sta aumentando il suo valore e mai come in questo periodo è veramente considerato l'asset più redditizio al mondo ma il bene di rifugio per eccellenza. Quindi ora in legalità vi presentiamo questo prodotto che è appunto l'oro fisico da investimento 24 carati massima purezza. L'oro 24 carati, come vi dicevo prima, è il bene rifugio per eccellenza, considerato da tutti, economisti, non economisti, addirittura dagli operatori che lavorano in borsa, il bene, per bene rifugio per eccellenza. Durante la storia, l'oro è aumentato sempre il suo valore, ha sempre dimostrato la sua capacità di resistere alle crisi, di combattere le crisi, sia economiche che finanziarie. Quindi, è un prodotto sicuramente che ci permette di salvaguardare il potere d'acquisto, quindi ci ridà la capacità di acquistare, perché in questo periodo, eh, gra eh, Gaetano, grazie all'inflazione, non è che eh, la nostra moneta fiat vale poi così tanto, anzi perde sempre più il valore. Eh, Gaetano, se hai qualcosa da aggiungere tu interrompimi pure, eh? ok? Vai vai tranquillo, in caso sì. Quindi l'oro 24 carati abbiamo detto che aumenta sempre il suo valore e noi con questa slide abbiamo, vogliamo darvi una dimostrazione veramente della crescita di questo prodotto, di questo oro 24 carati, nell'arco di 20 anni. Infatti se io nel 2000 per acquistare un'oncia che valeva 31,10 grammi di oro, che è la misura che viene presa in considerazione, dovevo spendere 300 dollari, in questo anno, nel corso dell'anno 2020, abbiamo toccato i eh, picchi di 2.100 dollari. Quindi l'aumento dell'oro 24 carati è stato più del 700%. Quindi è un prodotto che combatte l'inflazione. Perché noi non possiamo dire della stessa cosa della nostra moneta Fiat, che grazie a questa, questa tassa invisibile che l'inflazione, che in, questi, in questo periodo proprio che noi stiamo vivendo, sta rosicchiando sempre di più il nostro denaro e sta facendo, lo sta facendo valer, valere sempre meno, senza quasi che non ce ne accorgiamo, no, ce ne accorgiamo perché andiamo tutti i giorni a fare la spesa e tutti i giorni stiamo vedendo questi aumenti di prezzi. Ecco, le nostre monete fiat diminuiscono, l'oro aumenta. E questo è un, è un primo ottimo motivo per far capire alle persone che oggi possedere e convertire anche il 5-10% di quello che noi abbiamo in oro è veramente importante. Ma l'oro 24 carati ha altri pregi che poche persone sanno. Io stessa ne sono venuta a conoscenza quando ho iniziato questa attività con la piattaforma Gigos, con l'azienda Global Success Management. Infatti l'oro 24 carate, ascoltate bene, è esente IVA grazie a una legge, grazie al decreto legge numero 7 del 2000. E questa è una cosa fantastica in primis, ma anche alquanto strana, perché siamo tassati su tutto, abbiamo IVA dappertutto, tra un po' ci metteranno l'IVA anche sull'aria che respiriamo. Guardate un po', l'oro 24 carati è esente IVA, questo ci porta un po' a fare anche una considerazione, l'oro è sempre, è sempre stato considerato il bene, un, il, un prodotto che solo i ricchi potevano possedere, no? guardate caso, nasce proprio una legge che tutela i ricchi, ma noi dai ricchi che dobbiamo imparare ad agire da qui in poi, oggi grazie alla piattaforma Gigos noi tutti noi possiamo possedere questo prodotto e quindi salvaguardare i nostri risparmi. È una moneta universale e indipendente dal sistema bancario, l'abbiamo visto prima, combatte le crisi, aumenta il suo valore, non c'è politica economica o finanziaria di qualsiasi paese, qualsiasi governo che possa influenzare la crescita e di questo asset che è il bene per rifugio per eccellenza. Quindi è un, una moneta indipendente. Ed è per questo, per tutti questi pregi, che è un prodotto che ci potrà anche garantire una pensione futura dignitosa. A me non piace essere pessimista, anzi con questa piattaforma l'ottimismo è tornato, però se pensiamo anche alle pensioni, nelle, con tutte le crisi che abbiamo avuto, con il mercato del lavoro, come sta andando con ul, questa ultima guerra? Purtroppo sta mettendo in ginocchio anche le aziende italiane, lasciando stare l'aspetto umano, guardiamo solo l'aspetto economico. Perché è giusto che anche noi incominciamo a pensare che è il nostro diritto e dovere star bene e migliorare la nostra sicurezza. Sono d'accordo con te, Chiara. Guarda è giusto. Okay, cioè, dire... Nel senso che è arrivato il momento di avere, di avere dei diritti veri e propri, anche perché ce li meritiamo, penso. Certo, qui per, no, sì perché tanta gente eh, comunque, ma io stessa eh, eh, affacciandomi a questa attività, con questa azienda, intraprendendo questo modello di business, questo modello di lavoro, chiamiamolo lavoro perché non ci viene regalato niente. Però dopo è tutto molto più semplice di quello che può sembrare perché è un passaparola, abbiamo detto, ricordiamoci, intelligente e professionale. Grazie alle tecnologie si sono sviluppati anche dei metodi per poter far sì che le persone possano veramente tutte, con la buona volontà e con la voglia di cambiare, poter fare questo, eh, questa attività e quindi crearsi una propria attività. Quindi vi voglio ribadire che l'oro 24 carati grazie al decreto legge numero 7 è esente IVA e in più non fa cumulo di reddito. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui io vado a presentare una dichiarazione, un 730, un 740 o un semplice ISE per ottenere dei bonus, posseggo oro, questo non andrà a incrementare il mio reddito. Quindi diciamo che la mia situazione non cambia, va a casa oro, ho una moneta che aumenta sempre il suo valore e che mi fa mantenere il potere d'acquisto. Ora vi presentiamo la nostra scelta, la nostra azienda, la nostra piattaforma online Gigos. C'è da dire che questa piattaforma online non è nata... 12 anni fa. Inizialmente la piattaforma Gigos era un semplice negozio nato in Europa per la vendita e la commercializzazione di lingotti di oro fisico da investimento in lingotti da 1 grammo a 100 grammi con la globa Intergold. Nell'arco di questi 12 anni, perché la nostra azienda comunque ha 12 anni di esperienza, due anni fa è diventata una holding internazionale con la società Global Success Management quindi stiamo parlando di un'azienda che è una holding una holding vuol dire essere un'azienda capogruppo di tante altre aziende quindi una potenza il sito ufficiale di questa piattaforma è www.gigos.com è una piattaforma, la prima piattaforma online di oro al mondo che offre un modello di business innovativo che ha contribuito ai successi di tanti altri brand come Amazon, Book, Booker, Uber, tutte piattaforme che noi utilizziamo nel nostro quotidiano e qui farei intervenire Gaetano. Beh, Guarda, eh, hai detto bene, effettivamente molte di queste queste piattaforme le usiamo giornalmente con un click possiamo acquistare, eh, possiamo acquistare su Amazon o comunque avere l'opportunità di vedere i film da casa senza interruzioni pubblicitarie quindi cosa succede? Che chiaramente quando una piattaforma eh, funziona bene, su Amazon cosa, cosa ti propongono? Ti propongono la possibilità di portare altre persone all'interno e ti premiano magari dandoti lì, eh, dei buoni, dei vantaggi e quant'altro funzionano tutte così queste piattaforme quindi la, anche la nostra piattaforma in realtà eh, segue eh, un sistema innovativo che è funzionale tra l'altro no? quindi è, è basato sulla stessa linea ed è anche la linea che va al futuro ovviamente sarà sempre così certo e poi dobbiamo anche, anche qui fare una considerazione appunto come hai detto tu che sono tutte piattaforme che utilizzano comunque questo modello di business che poi alla base è il network perché sono tutte piattaforme che hanno raggiunto la loro potenza la loro, eh, nel mondo grazie comunque a un passaparola delle persone perché sfida Ma anche in antichità, Un qualsiasi negozio eh, se, se ha bisogno di funzionare, anche un negozio semplicissimo di alimentari deve avere la clientela e quindi deve avere dei prodotti buoni per far sì che poi il cliente ti porta un altro cliente, ma da sempre così. Eh, esatto, le tecnologie hanno fatto in modo di rendere un pochino più veloce questo processo e quindi anche la nostra figura di noi persone che vogliamo crearci un'attività è un processo un attimino più veloce, però volevo fare un'altra considerazione, il fatto che comunque noi utilizziamo queste piattaforme online nel nostro quotidiano per qualsiasi cosa, è anche ora che la gente capisca che il mondo si è evoluto, le tecnologie si sono evolute, le aziende si sono evolute e quindi perché non guadagnare attraverso una piattaforma online? Cioè, come ci divertiamo, come acquistiamo, come mettiamo la nostra vita, allo stesso tempo la gente bisogna che capisca che è veramente possibile, ma non è veramente possibile, è fattibile guadagnare, Brava. giusto, Gaetano? Sì. Ok, allora adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio questa holding internazionale, questa azienda. Abbiamo detto che da semplice negozio è diventata una holding internazionale, quindi vuol dire che è un'azienda che ha messo in campo piani di sviluppo, si è innovata, si è, ha, ha utilizzato le piattaforme, quindi un'azienda, non una start-up, un'azienda che ha tutta la voglia di andare avanti per altri vent'anni. È presente 12 anni nel mercato mondiale, quindi essere... Presenti 12 anni e aver avuto questa evoluzione, sicuramente è una garanzia. Siamo ormai presenti in tutto il mondo e vantiamo 5 milioni di clienti e business partner soddisfatti. In questa slide c'è il nostro presidente, e il nostro direttore dello sviluppo, sono persone reali e concrete che alcuni di noi che fanno questa attività da più anni hanno avuto lo, il piacere di conoscere, l'onore di conoscerli durante dei big event che, si, che le aziende fanno per stare vicino ai propri clienti, per presentare i progetti, per premiare anche perché oltre che i guadagni ci sono anche i premi perché qui vige la meritocrazia. Questi personaggi, in questi due anni di Covid, abbiamo avuto il piacere comunque di averli sempre vicini attraverso, che cosa? attraverso le tecnologie. Quindi noi siamo sempre stati affiancati, abbiamo avuto anche delle belle innovazioni, tutte trasferite a mezzo Zoom, a mezzo le tecnologie. Sono personaggi reali, concreti, come lo è l'azienda. Questo lo ribadiamo perché... Nella mente delle persone c'è veramente di tutto e di più. Allora, Gigos cosa ci offre? Ci offre degli strumenti e dei servizi esclusivi per acquistare, ma nel nostro caso è quello che noi vogliamo farvi conoscere, la possibilità di guadagnare oro fisico da investimenti 24 carati come nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Grazie alla vers versatilità del suo modello di business è quindi possibile operare in qualunque paese del mondo e generare una fonte di guadagno alternativa. Abbiamo parlato, come ci diceva prima Gaetano, che le piattaforme eh, utilizzano questo modello di business e quindi prevedono eh, la figura del cliente. Ma a noi che ci interessa stasera è presentarvi la figura del business partner, quindi quel cliente che ha deciso di sponsorizzare l'azienda per crearsi una propria attività, raggiungere una sicurezza finanziaria e generare dei guadagni. Chi è il business partner? Il business partner è una persona che condivide e guadagna, promuove i prodotti e i servizi della piattaforma appunto in cambio di un compenso per le attività commerciali che promuove con successo. Accetta un accordo etico di collaborazione, quindi non c'è niente di, eh, diciamo, di burocratico, di, di fiscale, però accettiamo un accordo etico. Accettare un accordo etico vuol dire promuovere, dare informazioni nel modo più corretto, leale, ma soprattutto veritiero contribuisce attraverso un passaparola professionale, come vi dicevamo prima, all'espansione della rete dei clienti, quindi aumenta anche il valore dell'azienda e appunto in cambio riceve un compenso sotto forma di unità bonus per il lavoro che svolge. In più il business partner può partecipare agli eventi, VIP, come vi ho detto, ai big event dove si incontra l'azienda, può partecipare a conferenze aziendali, a seminari di formazione ma può accedere anche a crociere d'affari e, e a vari premi. Allora, vediamo le sottoscrizioni di questa piattaforma. Allora, le sottoscrizioni di... No, forse ho saltato un pezzo. Aspettate un secondo, eh? No, è proprio giusto, sì. Vediamo subito le sottoscrizioni. Pensavo di parlare prima del prodotto, ma parliamo delle sottoscrizioni. Le sottoscrizioni sono quello strumento che ci permetteranno di, di usufruire dei servizi, ma anche di poter accedere a dei programmi di marketing e quindi crearci le nostre attività. Queste sottoscrizioni sono di quattro tipi, sono degli abbonamenti che hanno una validità di 12 mesi, Abbiamo l'abbonamento Smart Pro, l'accordo della Line, che vanno da un minimo di 235 euro a un massimo di 885 euro. Quindi sono sottoscrizioni un po' alla portata di tutte le tasche. Bisogna tenere presente che questa è una piattaforma eh, presente in vari paesi del mondo e non tutti, la situazione economica di, non di tutti i paesi è uguale. Quindi, una persona può accedere con le 235 euro e una persona può accedere con le 885 euro. Queste sottoscrizioni cosa danno al cliente e al business partner? Danno la possibilità, ma noi parliamo di business partner, quindi della persona che vuole intraprendere un'attività. Gli dà la possibilità di acquistare l'oro con il bonus che poi genererà a un prezzo speciale meno l'8%. Anche il cliente può acquistare l'oro di tasca propria con uno sconto dell'8%, che non è male. Abbiamo il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni, anche questa è una cosa molto importante perché si può curare l'andamento dell'oro grazie anche ai servizi che ci danno la nostra piattaforma e in un momento favorevole bloccare il prezzo per poi fare il pagamento eh, 14 giorni dopo. Abbiamo garanzie speciali, transazioni sicure. Abbiamo il diritto di recesso di 14 giorni e anche questa è una clausola che dimostra la serietà dell'azienda, perché il diritto di recesso è quasi una garanzia, che dimostra la serietà dell'azienda. Abbiamo la possibilità di avere la custodia gratuita dell'oro acquistato e guadagnato in un cavo di sicurezza presso l'azienda, quindi una persona può guadagnare o acquistare oro 24 carati, mantenerlo nel cavo di sicurezza, togliendosi così altri oneri che avrebbe per prendere una cassetta di sicurezza presso la propria banca e quando deciderà farselo per venire a casa col corriere assicurato. Abbiamo le informazioni finanziarie sul mercato dell'oro e della finanza decentralizzata. E il business partner, che è la figura che ci interessa a noi, in più attraverso queste sottoscrizioni può accedere a strumenti di marketing speciali come il programma Goal Set, il programma Fracta, e all'ecosistema GigoCoin. Ora andiamo a vedere i prodotti con i quali noi costruiremo la sicurezza finanziaria. Abbiamo già parlato dell'Oro 24 carati che è il prodotto principale di questa piattaforma, quindi sono lingotti oro fisico da investimento, massima purezza, da un grammo a 100 grammi. Poi, siccome l'azienda si è, si è innovata, è un'azienda molto attenta a quello che sta succedendo intorno e quindi come si sta sviluppando il mercato, ha emesso anche una propria moneta cripto che poi vedremo più avanti il perché è, è stato anche necessario per stare al passo coi tempi e mettere questa criptomoneta che è la GigoCoin. Infine, come vi, come vi abbiamo spiegato prima, essendo un'azienda diventata una hold internazionale con sede in Canada, ha emesso dei titoli obbligazionari. Allora, un'azienda non è che può svegliarsi alla mattina e mettere un titolo obbligazionario. Un'azienda per poter emettere un titolo obbligazionario deve fare degli step di controlli e in Canada questi controlli sono veramente molto seri. E, e deve dimostrare anche una certa crescita, un certo fatturato, deve avere la fiducia comunque di un certo mercato eh, deve essere anche un'azienda un po' conosciuta da, dai controllori da tutto quello, adesso io non sono un economista però ho studiato un po' ragioneria sono andata anche un po' a documentarmi perché nel momento in cui ho voluto acquistare questo prodotto per crearmi una mia sicurezza finanziaria sono andata un po' a vedere. comunque questi titoli obbligazionari saranno convertiti in azione il 31 dicembre del 2025 quindi vuol dire che da socio comproprietario quindi in possesso di un titolo obbligazionario, diventerò un azionista e quindi potrò percepire in, in base a come verranno poi sviluppati successivamente dei dividendi e quindi percepire una rendita passiva di un'azienda che vende oro 24 carati, quindi un'azienda con una certa importanza. ok? Vuoi dire qualcosa Gaetano, ti viene in mente qualcosa? No? E cosa, cosa posso aggiungere, che effettivamente cioè, meglio di così un'azienda come si può presentare? Ha un prodotto che è il prodotto per eccellenza, in più eh, ha una visione al futuro eh, a 360 gradi e quindi eh, il perché non farne parte e comunque... Eh, viverla a, a pieno regime eh, credo che voglio dire cioè, lo dovrebbero fare tutti eh, nessuno escluso perché eh, le, i vantaggi sono troppo, troppo alti e il il, il, non, il non prenderne parte eh, fa sì che sia un rischio troppo alto perché eh, questa azienda eh, tenderà a, a crescere sempre di più non, come cresce appunto il, il valore del prodotto eh, principale stesso, crescerà anche l'azienda in, in, in ugual modo insomma, quindi è, è assolutamente da, da tenersela stretta secondo me, un'attività in un'azienda del genere ma io ti faccio più che una domanda una riflessione, non so se è, è lo stesso pensiero che magari hai avuto tu no? Allora, io quando mi sono affacciata a questa attività era sicuramente con l'obiettivo di guadagnare e di crearmi un'entrata extra a quello che io avevo per migliorare comunque la mia vita. Poi vabbè, eh, incontrando questa piattaforma l'obiettivo eh, eh, si è amplificato. Però io mai, la cosa che io ne vado orgogliosa è in primis che acquistando questo titolo obbligazionario uno ho scelto io eh, con le mie informazioni di testa mia informandomi eccetera eccetera ma se torno indietro di tre anni io non penso non, mai più avrei potuto eh, pensavo di avere la possibilità di essere possed eh, possedere un titolo obbligazionario di qualsiasi azienda no? perché fuori c'erano i titoli obbligazionari delle, i soliti prodotti che ti offrono le banche che poi non guadagni niente, ti tengono i soldi e tu non realizzi niente. Ma con questa azienda io ho avuto la possibilità, acquistandomi un primo pacchettino di titoli obbligazionari. Ma con questa azienda poi ho avuto la possibilità di amplificare con i guadagni questi titoli e quindi aumentare sempre più la mia capacità di essere un azionista e percepire una reddita passiva sicuramente più importante di quello che era del mio pacchettino iniziale cosa che se avessi acquistato titoli obbligazionari nel mondo tradizionale io non voglio fare nomi perché poi non, non li conosco nemmeno perché non ho neanche mai investito se non una volta che poi li ho, li ho ripresi perché non si guadagnava niente ecco questo a me mi, mi, mi dà un, un, una carica enorme perché penso che tutti possano raggiungere questo step, non so se sono riuscita a far capire il mio concetto, Gaetano tu l'hai capito? Beh eh, sì, assolutamente sì perché eh, mh, li, li, lo vedi poi proprio con i tuoi occhi, ok? Cioè, lo, lo, vedi, eh, lo vedi giornalmente, il potenziale di crescita che effettivamente eh, abbiamo grazie, eh, grazie ai titoli o grazie anche alle anche alle monete stesse, alla cripto, eh, cioè è in continua, in continua crescita, in continua evoluzione, e lo vediamo tutti i giorni, quindi mh, abbiamo proprio una uh, cioè uno, una persona, secondo me, uh, vedendolo con i propri occhi, avendo fatto, come hai detto tu, una propria scelta, cioè si rende conto che finalmente ha trovato la, la, la serenità magari che cercava, o la sicurezza finanziaria che cercava. Volevo far vedere un certificato, però dopo magari ne, ne, lo riprendiamo per altri motivi, lo faccio vedere dopo. Allora, adesso entriamo nell'ecosistema aziendale Gigos. Cosa vuol dire? Che entriamo nel, in un mercato finanziario che ormai è, alle porte, è fuori dalle nostre porte. Entriamo nella finanza decentralizzata, entriamo in quel mondo che riguarda le criptovalute. Quindi l'ecosistema aziendale Gigos utilizza un proprio protocollo denominato Gold Convergence, progettato appunto sulla base della tecnologia blockchain, sviluppando delle proprie monete digitali come la moneta GhostCoin e la moneta Gigocoin, ed una nuova collezione di NFT che è una nuova tendenza che poi vedremo più avanti, per entrare quindi a far parte di questo profittevole mercato della DeFi, che è la finanza decentralizzata. Ora, questi termini a molte persone possono risuonare strani oppure qualcuno si. Penso che ormai tutti abbiano sentito parlare di Bitcoin, però eh, non è più una moda: questa criptovaluta, questa de, eh, finanza decentralizzata, questo mondo della DeFi. È una finanza che si sta sviluppando, anzi, si è sviluppata parallelamente alla finanza tradizionale. Quindi, possono sembrare termini particolari. Termini un po' strani oppure un, possono anche fare un po' paura, però grazie alla piattaforma Gigos noi abbiamo la possibilità attraverso la moneta Gigocoin di entrare a far parte, quindi a conoscere e non farci trovare impreparati a quando comunque questo diventerà, perché diventerà il, il, il pagamento virtuale che già ta in tanti posti del mondo utilizzano, già in tante parti del mondo si comprano case, si comprano biciclette, si va a fare la spesa con la criptovaluta. Ci sono paesi come a Lugano e in Svizzera che si pagano già le tasse con la criptovaluta, quindi noi, quindi vuol abbiamo... dire che noi siamo ancora molto indietro, secondo me. Bravo, il problema sai cos'è? È che ci troveremo a, a dover subire questo cambiamento se non ci informiamo e non ci portiamo avanti. Adesso è proprio, è proprio necessario cercare di conoscere e da soli. Eh, io penso che è pressoché impossibile, però noi abbiamo a meno che è una persona interessata una persona che si intende eh, io sto parlando come se parlassi a me stessa Vabbè, avere alle spalle questa azienda che con tutta l'esperienza con tutto quello che mi dà che mi accompagna in questa finanza decentralizzata eh, in modo sereno e tranquillo io ne sono felice, cioè, mi sento di poter affrontare il futuro. E la gente deve pensare che questo non è un futuro lontano, è già fuori dalle nostre porte. Quindi, un altro, un, una, anche con questa decisione la, di emettere questa criptovaluta, l'azienda ha voluto veramente far sì che i suoi business partner siano veramente competitivi in qualsiasi mercato. Quindi, ma direi anche... Anche tutelati: cioè tutelati e informati e, e pronti ad un, ad un cambiamento eh, radicale eh, e digitale, eh, che se effettivamente chi lo dovrebbe fare eh, non lo fa, noi abbiamo e non lo, magari non lo vogliono neanche fare in realtà, no? Eh, invece, noi abbiamo appunto la, la, la bellezza di un'azienda che ci tutela, che ci prepara, che ci informa. Eh, che ci, ci porta per mano verso un cambiamento che sta arrivando e, e, e oltretutto ti dà la possibilità di farne parte eh, con, eh, senza ansie senza insicurezze eh, ma invece con, con la, ti fa vedere una prospettiva verso il futuro eh? non, non, cioè, provamela un'azienda così o un governo così è, è vero ha fatto come, la, come col titolo obbligazionario, cioè noi diventeremo azionisti, entreremo in questo mercato che è tradizionale, però tranquillamente. E la stessa cosa, come hai detto tu giustamente, ci, ci tutela e ci porta in questa finanza decentralizzata che comunque è, è prossima a, essere, a far parte di noi. Andiamo a vedere Gaetano insieme. Le, queste monete digitali qui un pochino più nello specifico abbiamo la ghost coin che è la moneta digitale interna questa è un prezzo stabile un ghost vale 50 bonus questa moneta noi la utilizziamo solo per i pagamenti interni, per tutti i trasferimenti interni alla nostra piattaforma quindi l'azienda ci ha già abituato a a questo sistema di pagamento e di transazioni con una moneta cripto e io mi ricordo la prima volta che l'ho utilizzata, è fantastico, un minuto e è già avvenuto tutto, senza dover fare dei giri come o attendere eh, due o tre giorni o in, in tanti casi anche dieci giorni per un bonifico. Poi abbiamo la Gigo Coin, che è la vera moneta cripto, quella che entrerà nel protocollo della DeFi. Allora, questa moneta avrà il lancio pubblico, quindi verrà messa a conoscenza tutto il mondo nel 2023. Ci dà un interesse annuo del 43%, e ragazzi, questo interesse può sembrare strano, ma nel mondo delle cripto è una normalità e noi non siamo abituati a questi interessi quindi anche questo è da tenere in considerazione questa moneta è stata messa il 12 dicembre del 2021 e valeva un euro oggi questa moneta vale 15,10 euro ha avuto un incremento quindi una rivalutazione del 1400% quindi per Paffetto. chi ci sta ascoltando eh, avere giocare di anticipo in questo momento che diciamo questa moneta è, è, la può possedere un pubblico di, eh, di elite all'interno della piattaforma quindi da noi business partner non dai clienti, ma ragazzi pensiamo quando entrerà nella DeFi con il lancio pubblico il valore che potrà avere questa moneta e sicuramente ci darà delle soddisfazioni poi abbiamo eh... una domanda vuoi dire qualcosa eh... sì direi proprio di sì questo volevo dire ah, okay. poi abbiamo gli nft che sono una novità eh, sono dei token cripto che anche loro entreranno nel protocollo della defi hanno un prezzo volatile e anche qui vediamo proprio la crescita esponenziale che ha avuto questo prodotto pensate che è stato emesso il 18 marzo di quest'anno Aveva un valore di 500 euro. Oggi un NFT vale 4.271,39 euro. È aumentato ormai l'800%, 750%. Comunque sta avendo una crescita veramente veloce. E anche possedere questo prodotto. Molto interessante, poi vedremo anche per la particolarità del prodotto. E anche questo averlo adesso. Oltretutto, adesso l'azienda sta facendo una promozione, che poi vedremo più avanti, acquistando dei titoli obbligazionari. L'azienda regala un NFT che a loro volta daranno una rendita passiva di una Gigo Coin. Quindi, con un prodotto, l'azienda dà la possibilità fino al 31 di maggio. Di, con l'acquisto di un prodotto accederne a tre di cui uno è un NFT che ha già un valore ormai penso che qualche giorno saremo a un valore di 5.000 euro vediamo cosa sono questi NFT sono una nuova tendenza nel campo delle proprietà dei beni digitali è un token un asset digitale criptografico presente su blockchain che esiste in una sola copia il fatto che esista in una sola copia Conferisce un diritto di proprietà a chi lo possiede. Quindi questi NFT che sono, esistono in una sola copia possono essere paragonati ad un'opera di grande valore oppure a un oggetto raro da collezione che potremo vendere o scambiare attraverso appunto la rete blockchain. Le sue caratteristiche e la sua unicità lo rendono un asset da investimento da collezione che aumenta il suo valore nel tempo. E Il valore lo stiamo già vedendo che non siamo ancora entrati eh, nel mondo della DeFi e quindi non, siamo, eh, non è ancora un prodotto eh, messo a disposizione di tutte le persone nel mondo. Gli NFT della piattaforma Gigo possono essere messi in farming Messere in dire immaginate di stopparli, di fermarli, e il fatto di fermarli ci dà la possibilità di produrre un ulteriore reddito passivo in monete gigocoin. Quindi nel momento in cui io ho un NFT, ho già un bene raro di collezione che aumenta il suo valore, se lo metto in farm, l'azienda mi dà un gigocoin al giorno. A GigoCoin abbiamo visto come sta aumentando sempre di più anche lei il suo valore e teniamo presente che entreremo nel mondo della DeFi, quindi nel mondo delle criptovalute. E quindi è molto molto interessante. Ora andiamo a vedere i programmi che permettono ai business partner di generare dei guadagni. Abbiamo il programma Goal Set che grazie all'acquisto di una o più sottoscrizioni che abbiamo visto prima che sono gli abbonamenti, la Smart la Pro, l'Acqua la Line, permettono di generare ciclicamente attraverso un sistema intelligente di gestione delle nostre raccomandazioni. Quindi, Attraverso questo abbonamento le mie raccomandazioni vengono inserite in una tavola, l'abbonamento, eh, immaginatevi con la tavola, a conclusione di queste tavole noi generiamo dei bonus. Adesso abbiamo fatto, in questa slide abbiamo messo un esempio di come generare i primi, dei bonus, con ad esempio l'abbonamento PRO che vale 385 euro. Questa è la strategia del 3x3, quindi con la condivisione di tre partner che faranno a loro volta la stessa cosa. Quindi con questo abbonamento pro cosa succede? Nel momento in cui entrano 7 sottoscrizioni io avrò un bonus di 750 euro. Con ulteriore condivisione, quindi con l'entrata di altre tre sottoscrizioni, avrò una seconda tranche di 750 euro e infine con altre tre emissioni di, di entrate di sottoscrizioni avrò gli ultimi 750 euro di bonus, quindi per un totale di 2250 euro bonus. Questo è un sistema veramente intelligente, perché qui, a parte il fatto che possono essere ciclici e limitati, ma perché possono essere ciclici e limitati? Perché queste sottoscrizioni non è che le devo portare tutte io, ma è proprio un gioco di squadra. Quindi una condivisione, come vi dicevo prima, la strategia del 3x3. Quindi con questi programmi è la squadra che lavora, tutti lavorano e tutti guadagnano. Ed è molto interessante. Se poi pensiamo... Ma direi anche importante perché effettivamente, eh, un, qualora... Effettivamente eh, qualcuno fa, un, eh, come dici tu, promuove eh, appunto questi, questi prodotti e effettivamente crea una sottoscrizione. Il, chi è, è sottoscritto e anche lui effettivamente fa la stessa cosa. Cicli ciclicamente ha anche eh, anche lui gli stessi vantaggi, quindi non si è soli a guadagnare. Mi spiego, cioè, sono effettivamente, cioè è, una, è una possibilità che tutti abbiamo. E credo che, per l'esempio le, che hai potuto fare in bonus, se effettivamente una sottoscrizione parte con 385 e già il primo bonus che mi arriva di 750 bonus, io mi sono già anche ripagato. L'investimento iniziale bravo, e se bravo, calcolando bravo. che per tutti è così credo che tutti poi sono contenti ma poi il fatto certo il fatto che è ciclico cosa vuol dire che è perché diventa ciclico perché se facciamo tutti la stessa cosa nel momento in cui una tavola si conclude l'azienda mi sposta in automatico su un'altra tavola e tutta la squadra seguirà sulla seconda tavola e così via ciclicamente è un modo veramente intelligente di far generare dei bonus. E poi teniamo presente che 2.250 euro oggi è quasi il doppio di uno stipendio normale. Quindi è molto interessante. Andiamo a vedere il programma Fractal. Allora, Il programma Fractal, è la Global Success Manager nel giugno del 2021, come vi abbiamo detto, ha emesso una seconda emissione di titoli obbligazionari convertibili in azioni noi li chiamiamo SCN, CN, cioè in inglese si dice CN, per dare quindi a tutti i partner la possibilità di diventare socio coproprietari di una holding da 1,5 miliardi di euro, penso che sia un valore che avrebbe un attimino ragionato perché l'azienda sta veramente crescendo sempre di più, e quindi dà a tutti la possibilità ai business partner di creare una fonte di reddito passivo per il futuro. Vi abbiamo detto che questi titoli obbligazionari entreranno in borsa con una procedura IPO che è un'offerta pubblica, e anche questa procedura scelta dall'azienda gli dà merito perché è una procedura eh, molto selettiva, e quindi anche questa è una garanzia. Quindi con questa procedura, che è l'AIPO, entrerà in borsa nel dicembre del 2020, dicembre del 2025 quindi questi titoli saranno convertiti in azione il rapporto di conversione è da 5 a 1 cosa vuol dire che se io posseggo 5 titoli quando sarà convertito in azione io avrò un'azione quindi 5 a 1 io già che volevo, ci sono volevo far vedere si vede Gaetano perché io ho lo schermo davanti con le slide eh, eh, col fatto che hai anche il dietro il non eh, si, si vede, vede. poco eh, allora magari lo facciamo vedere alla fine volevo proprio far vedere il certificato Beh, chi, lo vuole, chi lo vuole vedere deve, sì. deve entrare nella piattaforma così se eh, lo fa arrivare a casa diciamo di essere in zoom <ride> invece sono in diretta allora abbiamo il programma Fratta quindi è un programma che ci permette di generare dei bonus giornalieri attraverso che cosa? attraverso dei token che sono dei gettoni Attenzione, questi gettoni ci vengono rilasciati gratuitamente dall'azienda con l'acquisto di titoli obbligazionari oppure con l'acquisto delle gigocoin. Questi bonus che noi genereremo con il Fractal sono disponibili in 48 ore. Quindi ci dà il programma Fratta, ci dà la possibilità di generare dei bonus rapidi attraverso la partecipazione attiva dei business partner. Quindi anche qui condividendo questo prodotto finanziario con altre persone. È un sistema rivoluzionario che permetterà ai nostri soldi di lavorare per noi generando guadagni automatici slegati dal tempo perché questi bonus possono essere generati veramente tutti i giorni in base al lavoro che si svolge in modo proprio slegato dal tempo, in un modo semplice e geniale, perché questo è un modo semplice e geniale per crearci la nostra sicurezza finanziaria, per gettare le basi sia per noi che per la nostra famiglia, perché i titoli sono ereditabili. Il programma Frater quindi eh, ci dà dei benefici di avere, oltre che di avere dei titoli dell'azienda e diventare azionisti, ci dà dei guadagni passivi. Quindi ci dà un 18% anno, ragazzi vi sto dicendo del, de, delle percentuali che noi non conosciamo nel mondo tradizionale, 18% anno in titoli stessi. In più c'è da dire che questi titoli hanno la valorizzazione. Cosa vuol dire? Che il titolo... Eh, quando è stato emesso questa seconda partita valeva 10 euro oggi un titolo del round 2 vale 75 euro quindi vuol dire che il titolo cresce ma il mio investimento a sua volta crescerà sempre di più con l'aumento del titolo quindi se io ho acquistato dei titoli 10 titoli che valevano 10 euro oggi ho 10 titoli che valgono eh, 75 euro e non più 10 euro Pensiamo che da qui a quando entrerà in borsa c'è ancora un anno e mezzo, quindi questo titolo cre sicuramente crescerà. Anche perché c'è da fare una piccola parentesi, l'azienda ha già emesso una prima partita di titoli che si è conclusa nel triennio, che non sono più acquistabili. Beh, pensate che questi titoli sono stati emessi sempre con un valore di 10 euro. Oggi il titolo del round 1 vale 258,52 euro euro, quindi anche qui è importante capire che i treni vanno presi in corsa cioè, all'inizio, ora siamo già un po' in corsa, però mh, diciamo che il treno deve ancora accelerare per arrivare a destino quindi, ma sai che, dico, un... che cosa penso Chiara? scusami se ti oh, eh, come, dicevi tu, eh, come dicevi tu prima eh, sono, sono cifre eh, che appunto nel mondo tradizionale non, non, non si trovano, no? anche le, le percentuali de, de, de, ehm, come il 43% con le, con, le G, con le Cioè, Posso comprendere che chi magari stasera è qui nuovo, chi vedrà eh, questa presentazione, io posso capire che effetti... lo comprendo che effettivamente. È incredulo a queste cifre lo comprendo perché effettivamente vive e si vive in, una, in, un, in un tradizionale sistema che queste cifre non te le danno non, non, non ci sono e qui invece le troviamo e noi che effettivamente ne facciamo parte ce ne, ce ne siamo resi conto che sono reali eh, sono tangibili sono vere e sono soprattutto di nostra proprietà certo. quindi cioè è questo che effettivamente deve arrivare a chi ci ascolta e di fare proprio il, il salto di qualità perché se veramente qualcuno sta cercando qualcosa di diverso beh qui oltre a trovare qualcosa di diverso trova qualcosa di esponenziale cioè mh, una volta preso bisogna tenere stretta la presa perché, e andare avanti soprattutto perché la, la situazione andrà avanti e questo è bello poi sai che cosa Gaetano? Che con le Gigocoin abbiamo una, una prospettiva a breve termine perché nel 2023 entriamo in questo me mercato, in questa DeFi, in questa finanza decentralizzata con un'azienda potente e quindi con una criptovaluta che sicuramente darà dei, delle, delle soddisfazioni e in più abbiamo la possibilità anche di ragionare a medio e lungo termine con questi titoli obbligazionari, che comunque medio e lungo termine incomincia a non essere più tanto lungo, perché il 2025 sono poi fra Sta tre anni, eh? e, e, e, e, non è che sia poi così tanto lontano, eh? e quindi c'è veramente da ragionarci sopra. Comunque questi guadagni rapidi che ci genera questo programma Fratal eh, sono dei bonus, dovranno essere il 50% rimessi in titoli obbligazionari e qui l'intelligenza dell'azienda perché noi ricordiamoci che l'azienda è nata con lo scopo di, di aiutarci a raggiungere una sicurezza finanziaria la sicurezza finanziaria si raggiunge anche col il risparmio il risparmio purtroppo è una cosa che ci è sfuggita di mano quindi l'azienda con questi programmi ci aiuta a guadagnare ma anche a preservare però aumentando il nostro eh, valore dei nostri titoli con la quantità e quindi darci sempre più eh, garanzie di riuscire a, a, a aumentare il nostro gruzzoletto. Il 50% possiamo acquistare oro. Sì, hai, ai... hai, hai sempre il meglio della tua parte. Hai cioè, sì, capito sì. l'azienda, che, che potenziale che ha. E il più è, è un'azienda che è basata sul prodotto mh, unico e eh, tra l'altro comunque tangibile eh, perché i lingottini d'oro si possono comunque avere, non sono quelli di cioccolata, sono quelli veri, è quello sì. puro quindi eh, uno può, ha, ha in mano una, quella che è la vera moneta, ok? la vera moneta è l'oro, eh, cioè non, non ce n'è Vabbè, alla base noi dobbiamo convertire, noi dobbiamo guadagnare e convertire in oro 24 carati, questo non ci piove perché l'abbiamo visto per tutti i motivi eh, per tutti i motivi che abbiamo detto prima, ricordiamo solo eh, l'esenzione all'IVA, il fatto che, aumenta, che in vent'anni è aumentato del 700%, il fatto che comunque siamo sempre perennemente in crisi, vuoi per una cosa, vuoi per l'altra, vuoi per l'altra, la nostra moneta perde sempre più potere d'acquisto e noi ci stiamo impoverendo sempre di più. I nostri risparmi non sono più risparmi che avevo dieci anni fa o cinque anni fa o tre anni fa, ma il valore dei miei risparmi eh, è diminuito. La, la gente non ha più la capacità di risparmiare, ecco che questa azienda veramente ci dà la possibilità di invertire la rotta. ora abbiamo, vediamo la strategia anche per il programma Fractal è una strategia di guadagno che vogliamo farvi vedere delle proiezioni per farvi capire le potenzialità lavorando con questa azienda e con il team è una strategia del 4x4, vuol dire che io condivido con quattro soci con altre quattro persone, ad esempio se acquisto un pacchetto da 650 di titoli obbligazionari oppure di GigoCoin quindi condivido con quattro persone che diventeranno a loro volta eh, dei soci coproprietari guadagnerò 545 euro se ognuno di loro fa la stessa cosa io guadagno 3885 euro vediamo le potenzialità con un pacchetto maggiore un pacchetto da 1008 io lo sponsorizzo quando faccio conoscere questa possibilità a quattro persone, nel momento in cui eh, faccio quattro soci diretti guadagno 1.505 euro, se uno di, loro, uno di loro fa lo stesso, io guadagno 10.130 euro. Ora andiamo a un pacchetto un pochino più alto, perché comunque siamo in tanti ci sono varie possibilità con un pacchetto da 13.300 euro. Lo condivido con quattro so soci. Guadagno 10.435 euro. Se ognuno di loro fa la stessa cosa, guadagniamo 69.535 euro. Ecco, queste sono delle proiezioni con dei pacchetti che abbiamo preso. Ci sono vari pacchetti, poi lo dirò anche più avanti, con quali noi vogliamo farvi capire le potenzialità del passaparola e non con numeri astronomici, stiamo parlando di proiezioni di strategie 3x3, 4x4, quindi la condivisione con tre persone nel caso del goal set oppure con quattro persone. Poi è, è, è scontato che noi vogliamo crearci la nostra attività, col tempo poi la squadra cresce e aumenta sempre di più. Però con solo quattro persone ecco le potenzialità che questi programmi ci danno. I guadagni del, del programma Frata, come vi ho detto prima, sono disponibili in 48 ore, il 50% deve essere integrato e quindi aumentiamo il nostro... Ehm, valore dei nostri titoli e il 50% possiamo convertirlo in oro oppure poi vediamo più avanti ci sono varie possibilità di convertire i nostri, i nostri bonus che andiamo a generare quindi per attivarsi nel programma Frattal eh, abbiamo due metodi o acquistiamo i titoli obbligazionari che, per chi ha una visione a medio-lungo termine quindi acquistando dei titoli del round 2 che ci ricordo ci danno il 18% anno. In questo momento c'è una promozione fino al 31 maggio, che allora, ascoltate questa promozione, io acquisto un pacchetto di titoli, l'azienda mi regala un NFT, ok? Quindi mi regala un prodotto che entrerà nella DeFi raro, un bene di, che potrà far parte di una collezione che aumenta il suo valore. Vi ricordo che questo prodotto, un NFT oggi vale 4.000 e 4.700 euro ed è partito due mesi fa che valeva 500 euro. Allora, acquisto i titoli obbligazionali, l'azienda mi dà un NFT che a sua volta, se io questo NFT lo metto in farming quindi lo blocco, l'azienda mi dà un giga coin al giorno, questa moneta cripto sta aumentando il suo valore, è stata emessa che aveva, vale, valeva un euro, oggi vale 15 euro. Pensate da qui al, 20, al 2023 quando entrerà e verrà messa a disposizione nel mondo intero, quanto potrà valere questa moneta. Ma non, non finisce qui, fino al 31 maggio l'azienda ha messo un acceleratore che noi lo chiamiamo nitro che nel momento in cui io acquisto i titoli, ottengo l'NFT, lo metto in farm fino al 31 dicembre mi dà, un, se faccio l'acquisto adesso, fino al 31 di maggio, mi dà questo acceleratore che si chiama Nitro, poi vabbè questi sono tecnicismi, ma questo acceleratore cosa mi dà? La possibilità di, di guadagnare 2 gigocoin, non una al giorno, per 30 giorni. Comunque è una promozione ottima, che si può anche approfondire per chi magari fosse interessato un pochino più nel dettaglio. Comunque con un prodotto solo io posso avere tre prodotti e abbiamo visto che prodotti sono. Oppure per chi ha una visione a breve termine può acquistare una moneta crypto che è la Gigo Coin che ci dà un 43% annuo in monete stesse. Qui abbiamo messo dei pacchetti base, li abbiamo messi in base alle strategie che vi abbiamo fatto vedere prima per farvi capire un po' le potenzialità di guadagno, ma vi assicuro che eh, all'interno ci sono vari pacchetti: il pacchetto base è di 450 euro, poi c'è il pacchetto a 6,50, 1.008, 3.003, 13.003, 300, 300, poi ci sono varie opzioni per entrare a far parte di questa azienda. E, eh, poter crearsi la propria attività e quindi raggiungere, invertire la rotta in questo momento è, sarebbe intelligente entrare con questo prodotto che è il titolo obbligazionario appunto perché mi dà la possibilità di accedere automaticamente e gratuitamente ad altri eh, prodotti come la moneta GigoCoin e come l'NFT mi sento di dire Chiara eh, che la, la slide appunto precedente eh, mette già ben in evidenza effettivamente il potenziale dei guadagni che si possono avere e magari ecco in una presentazione come questa eh, ci sono tante informazioni che qualcosa può sfuggire ma sono pienamente convinto che magari chi ascolta questa presentazione ehm, quello che deve fare è approfondire assolutamente prima di dire non ci ho capito niente, non fa per me, perché il, il rischio è proprio perdere un'occasione. Eh, unica, l'occasione è proprio unica, ok? Cioè, mi, venitemi davvero a, a, a trovare, eh, magari ci sono altri tipi di lettore, io facendo solo questo. Eh, come attività eh, non ho effettivamente l'esperienza di poter dire eh, di aver fatto altri network marketing o di aver fatto altre attività di questo tipo e eh, ho iniziato questa e per me è questa mm -hmm. ma dubito che da, anche da altre parti ci siano effettivamente dei vantaggi così talmente grossi come sto vedendo in questa piattaforma perciò la cosa migliore è veramente andare ad approfondire eh, magari ecco eh, contattate Chiara se vi va, che contattate, contattate me. Oppure chi comunque vi presenta un'attività uh, una, un come, come questa basata su questo tipo di prodotti e su questi tipi di vantaggi. Mi sento di dirlo perché eh, c'è sempre un po' quella paura. No? Insomma, eh, c'è scetticismo e purtroppo. Eh, ci portano a questo, ma non ci deve essere, bisogna sbloccare la mente e dire: Oh, io mi informo. Intanto mi informo, voglio capire che cos'è. Se poi fa per me, ben venga per tutti, se, altrimenti eh, va bene lo stesso. <ride> hai ragione anche perché noi non è che allora noi diciamo tanto in questa presentazione perché presentare questi prodotti sono prodotti importanti e quindi ci sono delle cose che noi dobbiamo dire però giustamente come hai detto tu è eh, da una prima presentazione una persona non è che possa capire molto però può capire una cosa può anche rivederlo focalizzarsi e concentrarsi sul prodotto dell'oro, 24 carati, andare a confrontare con l'esterno quello che noi diciamo è la realtà. Cioè L'oro 24 ah, sì, carati sì. Ragazzi, sta aumentando, la nostra moneta sta diminuendo e noi dobbiamo andare dove c'è la possibilità di, di rialzarsi, di acquisire sempre più potere d'acquisto, non continuare a perderlo e perdere anche sempre questa capacità di risparmio perché ormai la gente non, non riesce più a risparmiare. Però la gente deve anche capire che bisogna dare un po' delle priorità. Allora, tante volte siamo disposti a spendere 800 euro, 900 euro per un cellulare, qui con un abbonamento da 385 euro e con un pacchetto da 650, meglio ancora, da 1.800, noi Se ne fa comprare 13 cellulari. Possiamo veramente gettare le basi per cambiare qualcosa allora e ci sarebbe tanto da dire però ecco è il consiglio che hai dato tu di informarsi di approfondire e di non lasciar perdere poi i tecnicismi sono una cosa che si imparano facendo ma come in tutti i lavori uno entra in un'azienda non è che impara subito tutto capisce il concetto principale di quello che deve fare e poi sviluppa quello che deve fare abbiamo il programma di leadership anche questo è un programma di carriera che permette al business partner di ricevere ulteriori bonus passivi e premi veramente importanti che ci aiuteranno a raggiungere la vera libertà finanziaria, perché è quel programma di leadership che noi raggiungeremo la vera libertà, perché oltre che avere bonus attivi e passivi dai prodotti dai programmi che vi abbiamo spiegato prima, creando la nostra rete e diventando leader, noi avremo dei bonus passivi. Tutte le volte che noi aiuteremo un business partner ad acquistare un prodotto o un servizio della piattaforma, noi riceveremo dei bonus passivi. Il programma di leadership è a 15 piani di carriera, si parte dal primo con, per poi arrivare al quindicesimo. È un programma molto meritocratico, una persona può benissimo guadagnare entrando domani più di una persona che magari è dentro da 5 anni. Quindi, è veramente top. Come si può diventare eh, leadership, eh, diventare leader? Allora, innanzitutto bisogna accettare la volontà di essere leader e questo è dentro nel back office della nostra azienda. Con un pulsante noi clicchiamo e decidiamo di diventare leader. Dobbiamo sponsorizzare tre business partner. Una volta che abbiamo sponsorizzato tre business partner, quindi abbiamo condiviso con altre tre persone questa attività, Accumuleremo, dobbiamo accumulare 50 unità di leadership e da, e da tutta la struttura che noi creiamo e quando otteniamo queste 50 unità di leadership noi diventiamo leader di primo livello. Okay? E poi abbiamo tutta la scalata. Oggi questi sono proprio tecnicismi che secondo me è inutile stare qui un po' a presentare. Ma Guarda, perché... tecnicismi, eh, Chiara, mi, mi dispiace interromperti, ma sai, alla fine, vedi, c'è una figura ben precisa, che eh, di conseguenza eh, fa vedere che ci sei tu al centro e poi altre tre persone. Ora, con quelle tre persone che sono lì con te, vuol dire che tu ci hai parlato, hai fatto eh, comunque una chiacchierata, ok? Gli hai fatto sapere che hai trovato una nuova opportunità e gli fai sapere che quell'opportunità potrebbe essere anche per loro la stessa opportunità. Perché non farla insieme? Con le persone si parla, con le persone alla fine si parla, quindi non mi si venga a dire, ah non conosco nessuno, non saprei a chi dirlo, e so, e, oh, non ho tempo per parlare con le persone, perché il venerdì sera a mangiare una pizza con gli amici, con i colleghi, ci si va tutti, ok? Quindi invece di parlare sempre e solo per forza magari di qualsiasi altra cosa che ci deve stare, eh, perché non avere anche quell'input di dire oh ma lo sai visto che mi hai parlato l'altro giorno eh, che hai quella difficoltà o che vorresti comprarti quella macchina o che ti piacerebbe ehm, insomma in, vuoi inventare qualcosa io ho trovato questa opportunità te ne parlo e, e ne, ci facciamo una chiacchierata che non è nulla di quello che non si fa giornalmente quindi non la vedo in realtà così anche difficile visto quello che si può ottenere Anzi, ma, bisognerebbe farlo sempre di più, ma guarda, che intanto ti dirò, una... scusa, chiedo scusa Chiara se, se magari ah, no. sono un po' così, è che sono, sono così talmente eh, gasato, capito? Da, da un anno e più che faccio questa attività, che io non riesco a non dirla alle persone perché? Perché ho comunque quell'indole che mi fa piacere vedere le persone accanto a me felici. Eh, e quindi se ho questa opportunità io adesso ho questa opportunità per dare a loro un'opportunità di felicità come faccio a non dirla? è <ride> questo che ho capito sono, sono... Asso, ma poi guarda ti dico una cosa al di là come dicevi tu non conosco nessuno di quelli là oggi abbiamo veramente la fortuna di lavorare eh, attraverso le tecnologie abbiamo detto che questo è un business globale quindi presente in tutto il mondo noi veramente attraverso le tecnologie ci sono vari modi anche gratuitamente di eh, sviluppare, adesso non entro nel tecnicismo, ma di impostare un metodo di lavoro che veramente ci permette di avere contatti eh, con il mondo intero. Quindi non ci sono scuse, si tratta solo di voler imparare questo sistema meraviglioso, questo metodo di lavorare che oltre che a permetterci di guadagnare, veramente ci arricchisce a 360 gradi. Quindi, come utilizzare questi bonus? I bonus possono essere convertiti in lingotto di oro fisico 24 carati, massima purezza. Se abbiamo necessità, possiamo richiedere all'azienda di farci un bonifico bancario sul nostro conto. Possiamo acquistare monete GhostCoin o Gigocoin. Possiamo acquistare i titoli obbligazionari che verranno convertiti in azione oppure possiamo acquistare i coupon e i codici di attivazione di prodotti che sono dei tecnicismi che qualsiasi azienda mette in campo, magari per rendere un pochino più dinamico all'interno il trasferimento dei bonus tra i vari business partner. Perché scegliere Gigos? Perché abbiamo 12 anni di esperienza nel mercato online e quindi è una garanzia offre un prodotto sicuro di valore e popolarità storica, abbiamo visto l'oro 24 carati, possiamo acquistare attraverso i nostri guadagni, attraverso i nostri soldi, l'oro in modo sicuro e molto vantaggioso, abbiamo guadagni elevati, rapidi e passivi per i partner, abbiamo visto le, le proiezioni dei due programmi, il 7 e del fractal, allora guadagni elevati ci sono, rapidi pure e passivi pure, poi dipende un po' da ciascuno di noi, come dicevamo prima Gaetano, cioè se veramente ci credi e vuoi cambiare la tua vita i lingotti non ti piovono dal cielo ma hai tutti gli strumenti per poter imparare appassionarti a questo metodo di lavoro che è bellissimo e cambiare la tua situazione programmi di marketing sostenibili li abbiamo visti prima è un'azienda che ha adottato un sistema di network marketing un po' diverso dalle altre, nel senso che è senza autoconsumo e senza qualifiche mensili. Ecco, questo è una, anche un grande vantaggio che ci offre questa azienda perché... Conosciamo tante altre aziende che utilizzano questo metodo con prodotti sicuramente buoni, voglio pensare magari ai prodotti di integratori o prodotti di bellezza, ma purtroppo c'è l'autoconsumo mensile e in più c'è anche la, il dovere ogni mese raggiungere degli obiettivi e questo mette addosso ansia e fa sì che molte persone abbandonino perché ogni mese devono raggiungere un obiettivo. Invece, con Gigos non è così, ti devi qualificare. Una volta che ti sei qualificato, questa qualifica è la vita. Nel momento in cui per motivi tuoi devi abbandonare o comunque momentaneamente eh, non riesci più a essere attivo e quindi mandare avanti la tua vita, nel momento in cui te la riprendi, tu riparti dal, dal posto con cui lasciato se sono leader di secondo livello, riparto da leader di secondo livello. Eh, esatto, io per esempio tu lo sai, io in questo periodo ho iniziato, come ho detto all'inizio della presentazione, sono un musicista e sto iniziando un tour estivo. Eh, quindi, sicuramente il mio tempo adesso è un po' più dedicato a quello, ma ciò che ho fatto finora all'interno della piattaforma e, della e con l'azienda rimane lì e nessuno me lo tocca e ripartirà come subito riprendo lo slancio eh, di, di ripartenza. Quindi meritocratico al 100%. Devo andare un pochino veloce perché siamo poi dei vai. tempi... Capisco che la gente poi sai, però vabbè anche bello, io sono dell'idea che se una persona è interessata e ha voglia di cambiare non sono i 5 minuti più o i 5 minuti in meno, se ha voglia ascolta. Perché Anche in televisione sono... non c'è niente. Eh, infatti, non, so, non c'è neanche la partita, comunque abbiamo una crescita personale e professionale, se io e Gaetano siamo questa sera a presentarvi questa... Eh, opportunità è perché alle spalle comunque abbiamo dei formatori che oltretutto ci formano gratuitamente abbiamo la libertà di gestione nel nostro tempo perché lo possiamo fare come quando e dove vogliamo e quindi far coincidere con il nostro lavoro tradizionale, con la nostra famiglia eccetera eccetera, facciamo parte di una famiglia globale e quindi di un business internazionale e poi è perché la... c'è Chiara, questo è un altro dei motivi per cui bisogna certo in questa slide ci sono i nostri leader di riferimento, i fondatori del nostro team Cuori che facciamo parte io e Gaetano. Sono i nostri formatori che settimanalmente, ma anche quotidianamente, ci assistono, ci formano, ci assistono e ci aiutano nella crescita del nostro percorso, perché comunque si inizia, si cresce, si apprende sempre di più e ci si appassiona anche sempre di più. Quindi ringrazio a Carla Rappone e Matteo Galleri. Che belli che sono. Sì, sì, poi sono splendidi, sono delle persone splendide. Allora ragazzi, se avete sentito questa presentazione, il consiglio è ascoltare quello che ha detto Gaetano prima, non fermatevi se le informazioni sono tante, ma approfondite. Ci sono vari, vari, potete risentire questa presentazione, potrete, dopo vi dirò quando potete sentire anche Carla e Matteo, ci sono vari modi, ci sono anche... Un modo per informarsi un pochino di più è iniziare gratuitamente, quindi iscrivendosi gratuitamente alla piattaforma online, anche se io consiglio di iscriversi sempre con una persona che è già all'interno bisogna leggere attentamente i termini e le condizioni perché è l'azienda che lo richiede dobbiamo inserire i documenti di richiesta per le dovute verifiche acquistare uno o più prodotti della piattaforma nel momento in cui ho, fatto questi, ho soddisfatto queste quattro condizioni mi connetterò subito col sistema di lavoro con la mia squadra e inizierò il mio percorso per crearmi la mia sicurezza finanziaria ci sono dei rischi Gaetano? sì sì, sì. Qual è il rischio peggiore? Eh beh, il rischio, l'unico vero rischio è quello di migliorare la propria vita, come dice la slide, ma è una verità assoluta. Ok, effettivo. Adesso la presentazione è finita, torniamo insieme. Aspetta, Allora, andiamo a vedere, perché abbiamo un po' sforato i tempi, Ah, Ma sì, dai, stasera è festa. È festa. <ride> io poi venerdì più anche gli anni per cui sono già in testa sì. andiamo a vedere un po' i saluti dalle... allora buonasera Ivan Emanuele, buonasera nostro leader mio, in particolar modo il mio sponsor grande Emanuele eh, poi Emanuele ancora buonasera Carmelina Corrado ancora Ciao Raffaella. Ecco la mia sposza. Buonasera Vittorio. È un mio allievo, un mio allievo, un allievo della scuola. Perfetto, buonasera. Buonasera Carla, la nostra leader. Ciao. Po'. Vediamo se c'è qualche commento, ma mi sa che stasera abbiamo detto un po'. Un po Corrado ci dice giustissimo, non so, probabilmente si riferiva vero eh, Corrado a loro, ai titoli. Al... A tutto, all... a tutto, giustamente. E volevo ringraziare Corrado perché Corrado è un business partner della nostra piattaforma, fa parte di un'altra squadra, ma è una persona che stimo molto e per cui ti ringrazio stasera di essere qui a sentire la presentazione. Niente tasse, nulla da dichiarare, meraviglia. Si riferiva alla legge numero 7 del 2000, giusto Raffaella? È fantastico, vero? Vediamo un altro commento, molto molto vantaggioso la promo, è vero. Andiamo a vedere il commento di Carla. Oro, Crypto e, e CN NFT sono tutti asset che ci permettono di avere entrate passive e che ci permettono di proteggere il nostro futuro e crearci una sicurezza finanziaria. Tutti questi aster sono presenti nella piattaforma, la piattaforma online di Oro numero uno al mondo e leader nel settore. Esatto, ha fatto grazie. la sintesi di tutta la presentazione di stasera, è una grande leader, non c'è niente da fare. <ride> grazie per aver condiviso queste preziose informazioni, siete stati impeccabili, grazie per le vostre parole nei nostri confronti. Grazie a te Carla per il tuo supporto, per la tua formazione. Eh, grazie a te Matteo. grande bella serata ragazzi, siete stati fantastici, ottime presentazioni. C'era da dire una cosa su Carla e Matteo e Gaetano me lo penso che lo confermi, anzi lo conferma sicuramente. Lo sottoscrivo, eh, sottoscrivo con, la, con una sottoscrizione. <ride> Le persone che quando si dice che danno formazione online gratuita sono sempre presenti, è una garanzia come la piattaforma. è un uno. No, io non ho mai sentito Carla e Matteo dire di no, mai, mai, a qualsiasi ora e in qualsiasi momento e siamo in tanti, non c'è solo la Chiara che manda il messaggio o Gaetano. E veramente eh, grazie. Emanuele ci fa i nostri complimenti, che ce li becchiamo. Gaetano, è stata una bellissima presentazione, la faremo ancora. Grazie a te dell'invito. Se vuoi dire... Un... Ah, diciamo una cosa, che per, sempre per il concetto che hai detto prima, che di, non, di non lasciare andare se le informazioni sono troppe, allora innanzitutto potete eh, contattare o me o Gaetano se volete approfondire, se volete risentire questa presentazione la troverete eh, sul, no, sul profilo della pagina Tincuori d'Oro poi penso che anche Gaetano lo metterà sul suo profilo io la metterò sul mio profilo e poi a lunedì sera eh, c'è anche la possibilità di sentire i nostri leader di riferimento Carla Rapone e Matteo Galleri in Zoom alle 9.30 mettiamo sempre tutti i link di riferimento Oppure sentirmi ancora la mia presentazione al mercoledì mattina perché io alterno, faccio un mercoledì alla sera e un mercoledì alla mattina per dare la possibilità alle persone comunque di ricevere le informazioni magari a donne che sono a casa perché hanno deciso di stare a casa per la famiglia, per i figli e poi perché devo abbinare al mio lavoro tradizionale perché bisogna sempre anche dire la verità di come stanno le cose. Ok, Gaetano vuoi fare il te finale, salutare... E poi eh, sì, beh, sì, io ti ripeto, ri ti ringrazio di questa opportunità. È stato bellissimo stare qua con te. e, e Imparare, continuare a imparare perché non si, si finisce mai di imparare. E quindi niente, informarsi, informarsi, informarsi, informarsi e soprattutto puntare a migliorare la propria vita. Non c'è scusa oggi non c'è più scuse, non ci sono più scuse. Ok, diamo la buonanotte. Ciao a ciao, tutti, buonanotte. Grazie. grazie, ciao Chiara, grazie. grazie. Okay. Ciao, ciao, ciao. ciao.